Fucila no. pompa percussore striker mitico il striker Leo tappando emis. Fucila pompa percussione. L'ho visto il cubo. Sì. Ma poi io non ho mai visto Leo. Cuba? Dove sei che vengo a vedere? Eh, vieni, vieni su, vieni su ora. Arma sbagliata! <ride> Stavo usando l'arco. <ride> Direi che contro le Borba non è molto efficace Nessun effetto <ride> Invece io Barret su, su, tu su tutti Super efficace Io Barret su tutti poco efficace Invece io Barret su tutti Super efficace Facciamo 8 mira su tutti, super efficace Vabbè, tu hai l'automira tanto anche cioè su bambini Eh, ho tolto lo scaro e ho messo lo mitra... Marco, ho... ti vendico io se non Ho visto Leo levitare in aria dal lag <ride> Sì, no, l'ho vendicato, vale. anche se stavo no, laggando vale. Ma come. Ma cosa vuoi Hai seduto a borba, che cazzo ho detto, quanto stavo laggando? Mentre cadeva l'ho visto levitare piano piano e rimanere fermo in alcuni punti e ah, intanto ho ucciso anche Borba oh, lo che ciuolo che ciuolo che ti sei spostato in tempo sei fatti in testa Uiiii spammo anche se non ci beccherò una cazzo di volta it's time to broken some S e via oh oh c'è l'altro muro buongiorno <ride> dai vieni vieni No, no, guardate, non buongiorno no! buongiorno pizza vaffanculo <ride> non ho ordinato la pizza eh neanche io nooo so cosa vuoi fare non sono nato ieri leo ti ho mandato il video della tua connessione a patate lo guardare il video. Guarda il video. Ma guardo sto cazzo. Vabbè, se vuoi tu. No, no, ruba, ruba allora, allora, no, no, Lo richiede. Lui richiede. Sì, sì. Ah, fai, chioglia. Senti <ride> <ride> volevo vedere se avevi coraggio di rimanere lì. Ah, di prendere la piattaforma di rimanere lì. Oh, super efficace! Ero eh, io col Barret. Invece, io Barret sono tutti super efficace. Per capire, io sempre pezzo, anche in partita. Bene, adatta ai. Hai Gesù Cristo al posto del Mirino? non si vede il pizzo in al posto del mirino Te Ti ti chiedo di non rompere i coglione, già che ho il boom Boa Malema ti do una mano Perché ho fatto una porta? Facela solo grazie Adesso Malema ti do una mano Facelo solo grazie Perché ho fatto una porta? me lo spiegate Ah, non sì, lo so. Io chiedo la finestra. <ride> Compare una Ma porta. Per Io me ne vado. <ride> Tanto lo sai che ne è capace, l'ho già fatto. Se ero più lontano ce la volte. facevo. E poi non avere ah, vero, è vero. Oh no. Oh no. Oh, oh, oh, no, la faccio no? La però poi passa un figlio ciao ciao questo cazzo ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao bastardo ma perché ciao eh, me l'aspettavo siccome. <ride> non mi sei abituato. Eh, tu sei un bastardo. No. Ah, no, pensavo fosse tu. No, che un minuto e mezzo. Mi levo le coglioni anche in fretta. perché sono a cazzo di piramide? <ride> Ho chiesto la piramide, non siamo in Egitto. Ho chiesto la scala. Madonna santa. Oh, abbiamo la parte 5 confermato no aspetta ah. è sceso il bastardo la parte 4 era dedicata a sofio sofio adesso è dedicata a sofia ecco e pacco mo sofia trock fly Vabbè qual è il tuo motto? Testa zia, ci credo, appena mi metto volante, <ride> mi fa 200 in testa. Eh, quello sono io. No, sei un frocito. No, basta. No! To! To! Succhia borba! Ui. Ho ammazzato borba, posso ammazzare anche... te? Scherzavo, non ti ammazzo. Ma è tornato? Dove ha finito? Ma cos'è oggi? del barretto e del piccone. No, dello schiara a casa mia. No, quella anche se non era un No, quella è la tua potenza. Porco dio, funziona. Vedi? Porco dio, funziona veramente. <ride> <ride> ehi che questo? Ah! Eh. <ride> Porco dio. <ride> Porco dio! Porco dio! <ride> ah beh però funziona! Funziona! Porco <ride> oh, oh. dio! È oh, dio! Oddio Madonna, sei in sicurezza! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Okay, Ehi cos'era quella roba? Il tè che mi capisco Porco Dio No, non <ride> <Noto>. tu. <ride> Ma c'è ancora. Chi? La lucertola. Ah. Lucerto l'acquatica. Se n'è andato, ok. Camillo. <ride> PUTTERE DEI PORCHI! No! Aspetta! SCELGO TE! AH! Ma vai a Ma vai a PORCO <ride> DIO! AH! PORCO DIO! <ride> Oddio canaccio boiaccia figa! Guarda di bestemà no, è che ha il potere del porco <ride> oh, piano, io non riesco a, a editare così tanto le clip le creep <ride> le creep mini ma me, me bagno, le fa di un secondo vado in bagno <ride> le clip mini me le fa di un secondo, vai piano andate piano bastardo che preso il tattico, l'ho sentito eh è so io voglio accettare un attimo fermo un attimo oh. Oh. Oh. borba volante, hai visto? borba oh. salva tutta! No. no, poverino, aspetta, non è Archiona, aspetta, no. aspetta. Non è che io, aspetta. Almeno credo, eh, credo, credo. Ma quindi anche Kim Jong-un è gay, Marco? Tutti, di quelli dal corea sono tutti ah! gay. Fio figlio di.. figlio di migliotta! No. 37! No. Marco sono io, Marco sono Ti ho fatto 37! Quanto i team